internazionale anche dalla Cina, per esempio la casa di accoglienza Vittorino Colombo, ma siamo in Cina. Ci chiamo Presidente, ma con i figli di distrazione brevemente cosa fa? Devi dire ai bambini. Io vorrei spiegare il tempo del mio intervento invitandomi a contare fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, in questo momento un bambino in qualche parte del mondo è stato abbandonato. E ahimè questo cercare di ascoltare il grido silenzioso di un bambino bambolante. Noi siamo, abbiamo ascoltato questo grido in tante parti del mondo, in 30 paesi, e 11 anni fa abbiamo sentito anche il grido dei bambini bambolanti cinesi. E siamo andati, siamo assieme, no? siamo finito con l'ufficio e da allora abbiamo accolto in 11 anni 200 bambini. E io vorrei ringraziare Veronica e Andrea in rappresentanza delle migliaia. Di famiglie adottive che adottano questi bambini abbandonati perché io credo che portare un bambino abbandonato sia un grande atto di giustizia umana che per una persona che non sarà in nella vita. Quindi, vi ringrazio veramente la Fondazione Italia Cina per questo onore che ci ha fatto di sostenere. è un cammino che poi si arriva a questo a dire il risultato brutto. Eh, è brutto però è un cammino che si compie è lungo ci vuole molta pazienza lo sappiamo tutti però quello che ci diciamo sempre noi è che e lasciando il fatto che sia stata un'esperienza unica ovviamente, eh, quello che ci preme dire questa sera è proprio il fatto che il lavoro che viene fatto da Ibi, in special specialmente dalla loro casa famiglia, la casa famiglia che sostengono, per favore, fatto... un po' di silenzio, grazie. Abbiamo potuto toccarlo con mano quando abbiamo incontrato lui perché abbiamo avuto la fortuna, mh, durante l'incontro ci fosse proprio la sua tata ad accompagnarlo e, e ci siamo resi conto proprio in quel momento dell'affetto che queste persone donano a questi bambini. Non si tratta semplicemente di un lavoro, ci siamo resi conto poi anche in tutti i momenti successivi abbiamo mantenuto i contatti. Eh, che queste persone danno, danno molto, hanno bisogno di essere sostenute nel loro lavoro perché mettono più di una semplice professione a disposizione di questi bambini, riescono a dare a loro, sembra banale da dire, ma riescono a costruire le basi per il loro futuro proprio perché hanno un rapporto con loro che va oltre i 16 anni. Noi ce ne siamo resi conto quando abbiamo chiesto alla nostra tata, alla sua tata, che è nostra, eh, se avesse del, delle indicazioni da darci, faccio un esempio velocissimo, lui aveva paura dei medici, siamo dei ancora... medici. I medici, per cui per due anni non siamo riusciti ad avvicinarci all'ospedale senza che lui avesse de, de, delle crisi di panico, di ansia. Eh, Abbiamo provato a interpellare la tata a distanza e lei ci ha raccontato che semplicemente questi bambini quando sono ammalati o hanno qualche problema di salute vanno in ospedale. Certo, un in ospedale un sono soli, molto banalmente, per cui questa cosa eh, poi lascia il segno, per cui queste, lei in generale lei allargava tutto il discorso coinvolgono le loro famiglie per cercare di stare vicino a questo.. Certo, tipo. a supportare anche da questo, supportare, punto, esatto. da questo punto di vista. Davvero, complimenti, un applauso, perché è una cosa bellissima. fatto grazie a noi... ti meriti il dolce e poi dopo un po' di nanna. C'è il dolce, il Vuoi dolce. provare il microfono? No. Vuoi cantare una canzone? No. Giustamente <ride> dice che mettere le gambe. Va bene, però il microfono, il no. microfono. Saluta tutti. Ciao! Eh, un po' di silenzio un po' di grazie. silenzio qui grazie davvero e ancora complimenti grazie a Daibi ci rivediamo alla prossima edizione vi permette di dire tutto questo brevemente in una frase in cinese